Ciao a tutti ragazzi, finalmente mi sono arrivate delle nuove cuffie da recensire dell'azienda Sound Pits Air 3 che sarebbero delle cuffiette aggiornate alla versione precedente, infatti sono molto belle, la custodia è molto ma molto piccola, a me piace tantissimo. Uh, abbiamo anche la porta usb di tipo c che ora andremo a parlare nel video cancellazione dei rumori e sono le prime nella storia ad essere veramente molto compatte molto piccole molto belle anche da portare in giro uh, se volete fare qualche viaggio se volete andare in posti del mondo sicuramente è un'ottima soluzione e ora andiamo a Scoprire questo tipo di cuffette, come sono e cosa esce nella scatola? Ragazzi, questa sarebbe la custodia delle cuffie Air 3. Sarebbe una versione aggiornata rispetto alla Air 2. Che migliorano un po le cuffiette. Ora vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Sicuramente è una confezione molto bella, molto curata, che a me piace moltissimo. Ecco, ragazzi, come vi ho fatto vedere prima, questa sarebbe la custodia metta fuoco, molto ma molto piccola. Se non mi sbaglio anche la prima, come vi ho detto prima, eh, nella storia eh, di Sound, pits uh, ad avere diciamo questo tipo di cuffiette così compatte così piccoline allora all'interno troverete le cuffiette molto piccole molto compatte si apre in questo modo e si chiudono in questo modo abbiamo, giù abbiamo anche la porta usb tipo c molto comoda e sono molto piccole allora all'interno della custodia troviamo un cavo usb tipo tipo c andiamo a vedere subito all'interno eccolo qua piccolino si sì, è tipo c e poi troviamo il manuale utente se avete qualche difficoltà de delle cuffiette potete consultare il manuale solamente molto ma molto utile allora ora parliamo delle cuffie le cuffie hanno una qualità molto buona dal punto di vista dell'audio, dal punto di io l'ho provate, le sto provando ancora. Basta eh, fare in questo modo, se riuscite a vedere, staccate le cuffiette dalla custodia, ve le mettete direttamente nell'orecchio e a una funzione queste cuffie si collegheranno cioè, velocemente alla configurazione delle cuffiette. Veramente sono molto utili, molto buone, come anche la marca. Infatti sappiamo che le Sound Pits Air 3 sono molto migliorate, sono anche, come ho detto, le prime nella storia. Eh, essere più piccoli, infatti questo tipo di azienda punta molto sulla qualità dei propri prodotti, alla cancellazione dei rumori. Sono i diciamo adattabili alle orecchie in ear, voi quando le indossate e basta metterle in questo modo se riesco a farvi vedere direttamente da qua, eh, per chiudere e metterle in questo modo eh, mm. ho anche il led da qua che si vede per la ricarica delle cuffiette e sono anche abbastanza veloci a ricaricare le cuffie, infatti eh, le cuffiette durano sui 15 ore 16 ore eh, in base al vostro utilizzo. Le cuffie sono eh, con bluetooth 5.2 Uh, hanno un millimetro di spessore di 14,4 cm, molto piccole e compatte. Poi quando le indossi l'audio va in pausa, però c'è un piccolo difetto che non riesco mai a capire qualsiasi tipo di cuffiette. Io in cui io mi domando, per esempio, se uh, io metto una cuffia all'interno uh, dell'orecchio, Uh, dovrebbe cioè, mettere in automatico la connessione bluetooth, basta att averlo attivata uh, senza che vado a resettare il pulsante del, uh, delle cuffie, che è molto comodo. Infatti eh, nelle mie... Mod non so se l'ho disposizione, non ce l'ho a disposizione, di qua ce l'ho, di là, nell'altra parte della stanza in cui avete la possibilità di, uh, di configurare con un pulsante direttamente le cuffie, invece queste qua non mi hanno dato questi tipo di problemi su questo punto di vista. E come ho detto quando le indossate ci sta un pulsante che vi dice in automatico uh, che le cuffie sono state indossate o quando per esempio indossate solo una e l'altra la rimanete uh, nella custodia o qualche altra parte mettete la musica la si sentirà solo in una cuffietta la voce diciamo della musica di un video qualsiasi cosa eh, metterete eh, all'interno del telefono via bluetooth allora poi il nuovo processore di queste cuffie qualcomm Q QCC 3040 che ha anche la possibilità di collegare direttamente con una potenza da ridotta sui giochi che vi permette, diciamo, di avere una qualità superiore quando giocate ai giochi. Sicuramente eh, sono delle cuffie da acquistare, delle cuffie da provare, eh, con cancellazione dei rumori, impermeabilità. Quattro microfoni all'interno, in cui due servono, diciamo, uno per i suoni ambientali, uno per la chiamata. Altri due di supporto che migliorano ancora di più. Io, per esempio, l'ho provata a parlare con una mia amica a telefono e mi sono trovato molto ma molto bene nella chiamata. Uh, invece, quelle là che tengo io, che tipo di cuffie. Uh, che tengo a disposizione, che dopo se riesco vi faccio vedere vi faccio vedere qua, hanno delle difficoltà per esempio durante per esempio le chiamate, uh, non si sente tanto bene, mia amica aveva difficoltà invece con queste uh, mi trovo molto bene, dice la mia amica si sente veramente bene e su questo sono molto ma molto soddisfatto Compatibilità di queste cuffiette sono con iPhone, Samsung, Xiaomi chiarimenti chiari e sono molto utili da provare poi rispetto al modello precedente che io non ho a disposizione eh, dicono che sono molto migliorate anche dal punto di vista del design perché sono le prime nella storia di sound uh, se non mi sbaglio ad um, avere una compatibilità uh, diciamo dentro la custodia, una custodia molto piccola, molto elegante. Passiamo alle conclusioni. Si sentono bene per strada, in chiamata, eh, si sentono molto bene, eh, hanno la cancellazione dei rumori, sono certificati X5 resistenti alla pioggia, eh, alle schizzi di pioggia e hanno il touch che permette diciamo di uh, mettere in pausa la musica non mettere in pausa sono una marca molto molto apprezzata uh, in questi anni uh, da vari produttori da varie diciamo persone ci sono molte recensioni Vi manco anche il link in descrizione se volete acquistare questi tipo di cuffie. Dico subito il prezzo che partono dai 70 euro. Le potete trovare su Amazon a un prezzo di 55,56 euro, eh, invece, senza Prime credo stanno sui 70 euro un 20% di sconto. Sicuramente ottime. Però comunque per prezzo di partenza 70 euro. I punti a favore sono la compatibilità, eh, la possibilità di avere delle cuffie. Così piccola con una custodia di ricarica così piccola sicuramente sono da acquistare cancellazione dei rumori uh, bluetooth 5.2 uh, invece per quanto riguarda sono per esempio se vi adda, mettete nell'orecchio subito si adattano subito si accendono con la funzione uh, se le staccate dall'orecchio subito si tolgono Uh, veramente sono utili su questo punto di vista. E me la indosso, mo si è collegato in automatico. Uh, vi saluto da TecnoGigi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!